Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i nostri deliziosi nidi di Pavlova ripieni di crema pasticcera e con sopra del delizioso caramello salato che scende con delle noci peccane oggi vediamo insieme come si prepara questa deliziosa ricetta che vi riempirà il cuore di gioia per i nidi di Pavlova ci serviranno 100 g di albumi d'uovo a temperatura ambiente, 200 g di zucchero semolato finissimo e un cucchiaino di succo di limone. Per prima cosa abbiamo preso il nostro zucchero l'abbiamo messo su una teglia con carta da forno e ora lo andiamo a passare in forno a 200 gradi normale per 5 minuti. Questo farà sì che la cottura delle nostre meringhe sarà perfetta. Mentre il nostro zucchero in forno prendiamo una bella bulcapienta e sgrassata alla perfezione e pulita molto bene. Ci mettiamo dentro gli albumi e aiutandoci con le fruste elettriche li montiamo a velocità bassa. Dopo due minuti e mezzo passiamo a velocità media. Giunti a questa consistenza abbiamo tolto lo zucchero dal forno perché sono passati 5 minuti e ora andiamo ad aggiungere i nostri albumi un cucchiaio alla volta. Continuiamo sempre a mescolare a velocità media. Dopo aver aggiunto tutto il nostro zucchero abbiamo lavorato il composto per altri 5 minuti e ora ci fermiamo un secondino e tocchiamo la nostra meringa con le dita. Se sentiamo che ci sono ancora dei grumoletti di zucchero mescoliamo per qualche altro minutino. Ma invece nel nostro caso che non ci sono grumoletti possiamo aggiungere direttamente il succo di limone e mescolare per altri 30 secondi in modo che si assorba per bene. Mi raccomando velocità bassa. Ora trasferiamo il tutto dentro una sacca à poche. Ora finalmente possiamo creare i nostri fantastici nidi. Poi li cuociamo a forno ventilato a 100 gradi per 45-50 minuti. Mi raccomando prendiamo un cucchiaio e lo mettiamo tra lo sportello e forno. Ed ecco come sono venuti i nostri nidi di pavlova. Dopo 45 minuti di cottura li abbiamo lasciati un'altra mezz'ora a forno spento con il cucchiaio ancora tra lo sportello e il forno a raffreddare. Mentre i nostri nidi si stanno assestando per bene vediamo insieme gli ingredienti per il caramello salato al cioccolato ossia 50 ml di panna fresca, 45 g di burro morbido, 50 g di zucchero semolato 40 g di cioccolato fondente e un g di sale fino. Per prima cosa abbiamo messo la panna a scaldare, poi prendiamo il cioccolato e lo sciogliamo a baia e in un altro pentolino prendiamo lo zucchero e lo facciamo caramellare. Quando il caramello avrà raggiunto questo colore, ragazzi noi non l'abbiamo mai mosso, possiamo aggiungere la panna che è già calda attenti, piano, perché schizza a questo punto prendiamo una frusta e mescoliamo molto velocemente fatto ciò lo lasciamo andare per due minuti passati due minuti spegniamo il fuoco aggiungiamo il burro, aiutandoci con una spatolina e mescoliamo tutto per bene a questo punto possiamo aggiungere il cioccolato e il sale poi mescoliamo per bene finché i due ingredienti si saranno serviti per bene al tutto fatto ciò lo mettiamo da parte a raffreddare poi per il ripieno dei nostri nidi ci serviranno 300 g di crema pasticcera per chi non avesse visto il nostro video trova il link in descrizione poi per la decorazione il nostro caramello salato al cioccolato e delle noci peccane intere tostate ovviamente e tritate e finalmente cari ragazzi siamo arrivati al momento dell'assemblaggio dei nostri nidi e per prima cosa prendiamo la crema pasticcera e riempiamo l'interno dei nostri nidi poi prendiamo un po' di granella di noci peccane e ce la mettiamo sopra al ciuffetto Prendiamo il caramello salato e facciamo dei puntini lungo tutta la superficie. E per finire aggiungiamo qualche noce peccana intera qua e là. Ma guardate che belli che sono venuti i nostri nidi! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie dei nidi di Pavlova. Mamma mia ragazzi, che bontà! C'è la meringa leggera, buona, non troppo dolce, friabile, veramente croccante. La dose di zucchero è bilanciata alla perfezione proprio perché c'è il caramello salato che dà una nota di sapidità in più. Poi il tutto viene completato dalla crema pasticcera e dalle noci pecan che danno un gusto aggiunto e una croccantezza in più.